Ciao! Allora, sapete che ultimamente sto provando tantissime ciprie e quindi vi parlo anche di questa che ho finito. Questa è di Livrochet. È la cipria che chiamano, è una cipria in polvere libera, che chiamano powder, libere, voi? ok, polvere libera. Questa è la 02 Transparent Base, qui sotto è Base, qui sotto vedete un attimo perché questa l'ho proprio finita. e... Cipri, mi è piaciuta un sacco, intanto perché il fatto che io adoro le cipri in polvere libera e non ce ne sono tantissime. Questa è un 15 grammi e costa sui 12 euro, è in offerta anche a 9,95 ogni tanto mi è piaciuta tanto, intanto l'avendo più o piumino che ho riciclato perché lo sto usando ottimo piumino oltretutto e mi piace, mi piace tanto, mi piace perché basta poco prodotto non colora tanto, quindi tranquille che non, non vi farà macchie di colore basta pochissimo prodotto per opacizzare tutto il viso si può riapplicare durante il giorno nella zona T se per caso si lucida ma davvero un ottimo risultato ha un ottimo inci ed è quasi come le cipre minerali, quindi davvero ottimo Inci, e il prezzo per la quantità che ha, normalmente le cipre sono un 10 grammi, questo è un 15, quindi c'è già la differenza di costa di più, ma ce n'è di più, e sì, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto, non ha silicone, cosa importantissima perché le cipre siliconiche le odio, e sì, Davvero promossissima anche da sola ti fa appena appena quel leggero colorito. Però davvero fissa il fondotinta, fissa il correttore, e non va a far spostare il correttore. Quindi davvero un ottimo prodotto. Io questa ve la consiglio. Questo è il colore 02 Transparence Base c'è anche il 01 e il 03 quindi tranquillamente più chiaro o più scuro, ma sapete che dona appena appena un po' di colore proprio per uniformare l'incarnato quindi non va a colorare da solo davvero un'ottima cipria ve l'ho già detto, sì, ok? ve lo ripeto, ottima cipria e eh, fatemi sapere se avete provato come si trovate, io spesso sia stata utile e vi faccio conoscere un ottimo prodotto a un piccolo prezzo un prezzo accessibile al prossimo video, ciao!